Nella tua dichiarazione dei redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato: conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia.